eh, oggigiorno appunto abbiamo usato due parole chiave per, per descriverla che sono personalizzazione e storytelling. Proprio ieri sera c'è stato un incontro molto interessante su questa cosa. Quindi diciamo che con la televisione a partire dagli anni Ottanta il discorso della complessità è stato in qualche modo archiviato. E mh, io ritengo che eh, in questo abbia una forte responsabilità intanto la, la classe politica sicuramente la che diciamo che in tutti questi anni ha sempre voluto descriversi nell'epopea no, del vincitore per cui del vincente quando sappiamo che in politica anche come dire il, il politico insomma che potremmo definire più in gamba va incontro a sconfitte perché poi non tutto si può realizzare per la cittadinanza e un'altra responsabilità grossa ce l'ha la classe dei giornalisti il mondo della comunicazione che in qualche modo appunto riprendendo la parola storytelling è, come dire, ha reso appunto il racconto politico televisivo, quindi affabulatorio, cercando continuamente appunto anche esso la, la, la retorica dell'eroe, insomma la retorica di, eh, di colui che riesce a realizzare insomma, in qualche modo i sogni, i sogni di noi tutti. E in questo appunto complici i giornalisti, che hanno appunto una, una enorme responsabilità rispetto a questo considerato che tutto il discorso politico ormai oggi passa in tv. Ma secondo me grande responsabilità abbiamo anche noi cittadini e faccio un esempio concreto appunto si parlava ieri sera di storytelling si parlava di, di come appunto ci si appassioni no, a, queste, a queste storie abbiamo citato appunto l'epopea di, di Berlusconi o all'estero di, di Bush e in questo anche noi come telespettatori, perché consideriamo che il 97% della popolazione italiana si informa attraverso la televisione, si è abituata appunto a non, eh, come dire, concepire la, la complessità dei discorsi. Eh, restano fuori dal discorso dello storytelling, se vogliamo, il talk show, che è un genere in cui invece viene, anzi, in, diciamo come dire, tenuto da parte, se vogliamo, il discorso del raccontare storie, ma eh, appunto è lì che viene mostrata la contraddizione, dove però non c'è un servizio, secondo me, adeguato al cittadino, appunto per quanto riguarda talk show politici e quindi il discorso politico italiano, parlo insomma, specificatamente dell'Italia, nel fatto che eh, appunto anche all'interno dei talk show politici, noi vediamo la rappresentazione di due fazioni che si scontrano in qualche modo e assistiamo sempre a dei racconti che sono da entrambe le parti verosimili quindi se c'è un rappresentante di destra e di fronte un rappresentante di sinistra ovviamente i politici hanno imparato ad usare la televisione quindi a parlare in televisione ognuno dei loro discorsi sembrerà plausibile e verosimile quindi da questo punto di vista io ritengo che sia il giornalista come dire, lago della bilancia, no? colui che dovrebbe diciamo, restituire il dato di realtà. Questo purtroppo succede molto poco, molto poco. forse i giornalisti televisivi eh, che diciamo, hanno ancora questo compito del, del fact-checking, che poi mi sorprende che molto spesso vadano a cercarlo dal basso, no? chiedono su Twitter insomma, se, non, se pensate che questi dati che stiamo riferendo non siano vero, comuni comunicatecelo. Cioè, e in questo invece appunto c'è una carenza proprio della, della classe giornalistica che dovrebbe restituire il dato in realtà perché è chiaro che poi come diceva all'inizio ogni politico ha la sua visione però poi c'è appunto la complessità della, rappresentata dalla possibilità di realizzare questo tipo di, di, di ideali che dipende insomma soprattutto da motivi economici insomma da motivi poi molto concreti anche burocratici se vogliamo e anche noi come pubblico ci siamo disabituati ad ascoltare in qualche modo il discorso politico eh, concreto, concreto e poi appunto ci arrabbiamo quando vediamo che le cose, nel, nel, come dire, nella quotidianità della nostra vita non funzionano sia a livello locale che a livello nazionale insomma. Dunque qual è il futuro della politica? Beh, il futuro della politica è sempre più appunto verso eh, intanto la personalizzazione e, e il racconto appunto di un'epopea di, un di successo, no? gli uomini politici oggi si mostrano appunto in situazioni di retorica vincente, abbiamo visto l'esempio concreto di questi giorni appunto di Renzi, cosa che insomma riguarda soprattutto voi pugliesi da vicino visto che appunto ha, ha pensato di disertare l'inaugurazione della Fiera del Levante per andare a ad assistere alla, al match, insomma, del, degli Open in America, al match di, di tennis, insomma. Come dire, si può capire assolutamente l'importanza di questo evento però chiaramente per la cittadinanza e per il mezzogiorno sarebbe stato forse più importante se, se lui fosse venuto qui, insomma. Quindi andiamo più verso, verso questa strada, cioè verso l'idea che la politica non abbia limiti in qualche modo, non viene raccontato appunto ciò che non è fattibile in politica, no? ciò che, che è difficile da realizzare. Ogni uomo politico si mostra eh, come dire, eh, solo come eh, vincitore appunto, delle, delle sfide possibili ecco. e, e in questo appunto si perde la complessità. Quindi adesso lo scenario sta cambiando nel senso che insomma sempre più... Sta, si stanno facendo strada, insomma, i social network, la comunicazione dal basso. Io, come dire, voglio sperare che sia proprio il web a far crescere in noi cittadini una maggior coscienza critica, perché comunque, appunto, adesso, soprattutto quest'anno, insomma, ci saranno grosse novità, il cambio del sistema televisivo, l'arrivo di Netflix e tante altre cose.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 Eh, sicuramente dal punto di vista della comunicazione eh, temo che sempre più il discorso della complessità non, non verrà rappresentato quindi insomma diciamo che forse il futuro è rappresentato da, da una figura tipo quella di Obama insomma no? Eh, come dire il modello americano è un po' quello che possiamo osservare per capire un po' da che parte sta andando un po' tutto il come dire, il mondo della comunicazione politica. Quindi sicuramente, ripeto, le parole chiave, le chiave sicuramente saranno ancora storytelling e massima personalizzazione. E in questo, secondo me, a perdere, insomma, saremo noi cittadini, ecco. Grazie e buon appetito!